bentornati bentornati nel mio canale allora oggi vi presento il mio nuovo progetto la maglia mia mia perché perché ogni volta che io realizzo un capo all'uncinetto eh, mi piace lavorare per, diciamo per i miei familiari per mia nuora per mia suocera o per gli amici invece questa volta la maglia che ho realizzato è proprio per me e quindi l'ho chiamata mia allora questa maglia come potete vedere qui io l'ho realizzata con questo filato della mistrico natural natural ecco come proprio come dice il nome perché questo filato è tutto naturale e quindi è, è di origine vegetale quindi è composto da lino e da viscosa e ottenuta dalla pianta dell'eucalipto è un filato molto morbido Freschissimo, io già ho già utilizzato, io già ho già indossato la mia maglia e quindi è veramente eh, molto fresca, non è pesante, non appesantisce. Quindi mi sono trovata veramente molto bene. Io lo consiglio, è veramente ottimo come filato. Allora vi ridico la composizione che è 80 per cento fibra di eucalipto, 20 per cento lino. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 135 metri. Va lavorato con con il ferro o l'uncinetto del 3 e mezzo. Ecco, io invece ho lavorato la mia maglia con l'uncinetto del 3,5, anche se io ho una mano molto stretta, ho preferito lavorare con l'uncinetto del 3,5 eh, in modo da ottenere dei punti abbastanza chiusi, perché il motivo è abbastanza traforato e quindi ho scelto di, eh, di seguire il consiglio dell'etichetta. La lavorazione che ho fatto è una lav lavorazione top down quindi parto dall'alto e vado verso il basso quindi partendo dall'alto faccio degli aumenti questi sono gli aumenti quindi vado avanti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi arrivata all'altezza degli scalfi poi vado a chiudere le mie maniche e poi lavora in giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata partendo dalla spalla fino alla diciamo alla parte inferiore del, della mia maglia misura 60 cm per quanto riguarda le maniche io ho lavorato una manica a tre quarti quindi sono andata avanti per 31 30 cm ok ho iniziato con 140 catenelle eh, calcolando il multiplo di 10 catenelle questa è una taglia 46 per chi vuole una taglia più piccola consiglio di avviare 120 catenelle per chi vuole una taglia più grande della 46 consiglio di avviare 160 catenelle quindi eh, montare delle catenelle di un numero pari per ottenere poi dei moduli pari quindi io eh, iniziando con 140 catenelle 14 motivi ok quindi poi eh, nel tutorial poi vi spiego come chiudere qui le spalle allora per quanto riguarda la chiusura io ho fatto 4 motivi davanti 4 motivi dietro e 3 per ogni manica ok quindi scusate si è interrotta la registrazione stavo dicendo che per Quando sono arrivata al, al sottobraccio, io ho chiuso quattro motivi davanti, quattro motivi dietro e tre per ogni manica. Per chi avvia 120 catenelle, quindi si trova 12 motivi. Consiglio di chiudere due motivi per ogni manica. Ok, e per chi invece inizia con 160 catenelle, quindi poi. Eh, ottiene 16 motivi di chiudere 4 motivi per le maniche ok bene io credo che ho detto tutto se in caso nel tutorial mi sono spiegata male potete contattarmi benissimo su messenger vi aiuterò volentieri ok bene io vi saluto e vi lascio il tutorial un bacione a tutti e alla prossima ciao allora per iniziare la mia maglia io ho avviato 100, ca 100 catenelle allora la mia maglia quella che avete visto nell'immagine una taglia 46 quindi ho montato 140 catenelle questa è una taglia molto più piccola quindi monto 100 catenelle allora fatte le catenelle ho chiuso al cerchio rientro nella stessa maglia lavoro una maglia bassa 2 catenelle, 2 catenelle e poi faccio ancora 5 catenelle, quindi 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso salto 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 salto 4 maglie 1 2 3 4 e nella quinta lavoro una maglia una maglia alta 1 2 3 4 5 salto 4 maglie 1 2 3 4 e nella quinta lavoro una maglia bassa così quindi vado avanti così per tutto il giro adesso ho lavorato una maglia bassa faccio le 5 catenelle salto 4 maglie nella quinta lavoro una maglia alta ok ci troviamo alla fine del giro ricomi allora arrivata alla fine del giro vado a chiudere nella seconda catenella quindi ho iniziato con una maglia bassa e 2 catenelle quindi vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima adesso iniziamo a fare i primi petali allora faccio 1 2 scusate 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una di separazione rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta quindi ho lavorato una b ora iniziamo a fare il primo petalo quindi lavoro 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia Due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia, qui dove ho appena lavorato la maglia alta, entro dentro le due costine, prendo il filo, lavoro una maglia alta doppia, non chiusa. Ancora due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta doppia non chiusa, quindi ho tre maglie alte doppie non chiuse. Filo sull'uncinetto due volte, vado qui nel primo archetto delle 5 catenelle, vado al centro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse. 1, 2, 3. Due volte filo sull'uncinetto, vado nel secondo archetto, vado al centro delle 5 catenelle lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse quindi 1 2 3 ecco quindi adesso prendo il filo e chiudo tutte le maglie così tiro leggermente e poi faccio una catenella di sicurezza 1 2 3 4 catenelle Due volte filo sull'uncinetto, quindi adesso vado e inserisco l'uncinetto proprio qui dove abbiamo chiuso le maglie, si è formato questo anellino, quindi entro dentro l'anellino e faccio 3 maglie alte doppie, quindi le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia, ho fatto la seconda e la terza e adesso chiudo tutte le maglie, una catenella. Di sicurezza vado qui nella maglia alta e lavoro una maglia alta una catenella rientro ancora nella stessa maglia e lavora ancora una maglia alta così e ripeto i petali quindi inizio col primo petalo 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia filo sull'uncinetto due volte rientro proprio qui dove ho appena lavorato le 4 catenelle dentro le due costine della maglia bassa eh, della maglia alta sottostante e lavoro la maglia alta doppia non chiusa ancora filo sull'uncinetto due volte rientro ancora nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta doppia non chiusa Due volte filo sull'uncinetto e vado qui dove abbiamo le 5 catenelle, vado proprio al centro e lavoro le tre maglie alte doppie. Non chiuse 1, 2, 3. Ancora vado nel secondo archetto delle 5 catenelle, vado proprio al centro lavoro ancora 3 maglie alte doppie 1 2 3 ecco e adesso chiudo tutte le mie maglie una catenella di sicurezza e poi 1 2 3 4 due volte filo sull'uncinetto e adesso lavoro il quarto petalo quindi entro proprio dentro l'anellino, proprio qui, in questo anellino. Lavoro ancora due maglie alte doppie. Scusate, non ho, non ho preso bene il filo. Quindi, 1 due, e chiudo una catenella, vado nella maglia alta, e ricomincio quindi lavoro una maglia alta, una catenella, rientro maglia alta così. Ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, ho fatto il mio quarto petalo. Alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima così ora vado all'interno dell'archetto di una catenella e lavoro 1 2 3 4 catenelle quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più una di separazione rientro nella stessa nell'archetto e lavoro ancora una maglia alta Adesso lavoro 2 catenelle, due volte filo sull'uncinetto. Adesso dobbiamo finire il nostro uh, petalo, uh, cioè il nostro fiore lo dobbiamo completare. Quindi dobbiamo fare ancora due petali. Quindi vado qui in questo foro piccolino, inserisco l'uncinetto e lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse. 1, 2, 3 chiudo tutte le maglie 1 2 3 4 5 catenelle rientro sempre nello stesso foro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie 1 2 3 e chiudo 2 catenelle vado qui dove abbiamo il punto v una maglia alta una catenella una maglia alta quindi vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta una catenella rientro maglia alta 2 catenelle e vado nel prossimo fiore quindi due volte filo sull'uncinetto vado proprio dentro il foro questo piccolino e vado a fare 3 maglie alte doppie non chiuse così adesso chiudo 1 2 3 4 5 catenelle rientro 3 maglie alte doppie chiuse insieme quindi lavoriamo la prima e non la chiudiamo la seconda e la terza così e poi chiudo tutte le maglie 2 catenelle vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta una catenella e una maglia alta ecco così per tutto il giro Eccomi, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado nell'archetto di una catenella con una maglia bassissima e faccio 1, 2, 3 catenelle. Le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia alta, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. adesso 1 2 3 4 5 vado nell'archetto qui delle 5 catenelle e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 vado nell'archetto di una catenella e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 1 2 3 4 5 catenelle vado qui dove abbiamo l'archetto tra i due petali le 5 catenelle quindi vado al centro e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 vado qui dove ho lavorato la V, vado nell'archetto di una catenella e lavoro un ventaglietto, quindi lavoro due maglie alte, due catenelle, rientro e lavoro ancora due maglie alte, così. E quindi abbiamo completato il, il fiore quindi andiamo avanti ci ritroviamo qui alla fine del giro e poi ricominciamo di nuovo i petali rieccomi alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima adesso vado direttamente nell'archetto delle due catenelle così con una maglia bassissima quindi inizio con 3 catenelle rientro e lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Adesso ricominciamo a fare i petali. Quindi inizio dal primo e faccio 4 catenelle 2, 3, 4. Due volte filo sull'uncinetto. Entro qui dove ho appena lavorato la maglia alta nelle due costine, prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia non chiusa. Rientro ancora una maglia alta doppia non chiusa vado nell'archetto delle 5 catenelle e lavoro ancora un petalo quindi 1 2 3 vado nel secondo archetto delle 5 catenelle e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse 2 adesso chiudo tutte le maglie 1 2 3 4 catenelle lavoro il quarto petalo quindi 1 2 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia adesso chiudo le mie maglie una catenella vado qui e lavoro il mio ventaglietto quindi lavoro 2 maglie alte Due catenelle e due maglie alte quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto qui quindi lavoriamo i quattro petali poi nel secondo giro lavoriamo i due petali e poi nel terzo giro lavoriamo il ventaglietto 5 catenelle una maglia bassa al centro dei due petali 5 catenelle e ventaglietto ok quindi ci rivediamo alla fine del terzo giro eccomi allora io ho finito il mio terzo giro adesso dobbiamo ricominciare però facciamo adesso facciamo un altro aumento quindi ho finito il mio terzo giro dove lavoriamo un ventaglietto 5 catenelle una maglia bassa al centro delle 5 catenelle fra i due petali 5 catenelle chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima vado nell'archetto con una maglia bassissima e lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro e lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle rientro nell'archetto e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro due maglie alte così e adesso si ricomincia a fare i petali ok quindi 1 2 3 4 catenelle inizio a lavorare il primo petalo Vado nell'archetto delle 5 catenelle, lavoro il secondo petalo, 1, 2, 3. Vado nel secondo archetto e lavoro il terzo petalo, 1, 2, 3. E adesso chiudo tutte le maglie, 1, 2, 3, 4 lavoro il quarto petalo una catenella e qui dove abbiamo il ventaglietto lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro 2 maglie alte 4 catenelle e inizio ancora il primo petalo da qui allora adesso ripetete lavoriamo allora lavoriamo questo giro e poi qui nel prossimo giro vi faccio vedere come dobbiamo lavorare ok quindi andate avanti ci ritroviamo qui alla fine del giro rieccomi allora io ho finito il mio giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima Adesso sono già dentro all'archetto delle due catenelle, quindi lavoro un ventaglietto, inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2, vado nell'archetto seguente e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro. 2 maglie alte 12 2 catenelle adesso vado a completare il fiore quindi mancano ancora due petali vado proprio qui e lavoro 3 maglie alte 3 maglie alte doppie non chiuse 1 2 3 adesso chiudo le mie maglie 1 2 3 4 5 rientro maglie alte doppie non chiuse 1 2 3 e chiudo 2 catenelle quindi vado qui dove abbiamo oh, i due archetti vado nel primo archetto di 2 catenelle e lavoro un bettaglietto quindi lavoro 2 maglie alte 2 catenelle e rientro 2 maglie alte 1 2 vado nell'archetto seguente e lavoro ancora un ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte 2 catenelle e qui vado a completare il mio fiore e lavoro così per tutto il giro allora finito poi questo giro lavoriamo allora questo è il secondo giro del fiore poi dobbiamo lavorare il terzo giro dove lavoriamo un ventaglietto in ogni archetto poi lavoriamo le 5 catenelle e una maglia bassa proprio qui al centro dei due petali dove abbiamo lavorato le 5 catenelle quindi lavoriamo una maglia bassa 5 catenelle e qui lavoriamo i ventaglietti va bene quindi facciamo questo giro che è il secondo giro poi facciamo il terzo giro ok bene poi dopo il terzo giro ricominciamo a fare di nuovo i quattro petali quindi lavoriamo i ventaglietti nell'ultima maglia alta iniziamo a fare il, il primo petalo dopodiché lavoriamo il secondo eh, il secondo giro quindi noi ci ritroviamo nel secondo giro del prossimo uh, fiore ok quindi finiamo questo giro facciamo il terzo poi ricominciamo di nuovo il primo giro e ci ritroviamo nel secondo giro del prossimo fiore perché poi qui cambiamo qualcosina rieccomi allora sono al primo giro del secondo fiore ricordate eh, ho detto che ci dovevamo ritrovare al secondo giro del secondo fiore quindi io qui ho finito il mio primo fiore poi adesso ho iniziato uh, l'altro fiore ok quindi qui noi è dove abbiamo fatto l'aumento poi abbiamo lavorato i ventaglietti in ogni ehm, archetto di 2 catenelle quindi adesso io qui mi ritrovo nel primo giro del fiore del prossimo fiore che dovevamo fare quindi qui cambiamo dove abbiamo i ventaglietti facciamo 1 2 3 catenelle rientro lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta allora, scusate un attimo adesso qua facciamo una catenella di separazione vado nell'archetto seguente e lavoro un ventaglietto ecco dovevamo fare cambiare solo questo che adesso fra un ventaglietto e l'altro abbiamo una catenella di separazione ok quindi adesso vado avanti e lavoro vado a completare il mio fiore quindi qui mancano ancora due petali allora 1 2 3 4 5 lavoro l'ultimo petalo 2 catenelle e qui lavoriamo i ventaglietti, quindi vado nel primo archetto, lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, vado nel prossimo archetto e lavoro un ventaglietto. 2 catenelle 2 maglie alte, ecco quindi andiamo avanti con questo giro. Ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, eccomi finito il giro. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi ho fatto le 5 catenelle le 2 catenelle scusate 2 catenelle un petalo 5 catenelle un petalo 2 catenelle e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima vado nell'archetto delle 2 catenelle e inizio il primo ventaglietto quindi 3 catenelle una maglia alta 2 catenelle e rientro maglia alta abbiamo lavorato una catenella e quindi vado nella catenella e lavoro una maglia alta archetto seguente lavoro un ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte adesso lavoro 1 2 3 4 5 vado qui nell'archetto delle 5 catenelle e lavoro la maglia bassa 1 2, 3 4 5 vado nel primo ventaglietto nel primo archetto e lavoro 2 maglie alte 2 catenelle rientro 2 maglie alte vado qui dove abbiamo lavorato una catenella e lavoro una maglia alta archetto seguente ventaglietto 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 1 2 3 4 5 e qui lavoro la maglia bassa vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro bene finisco il giro chiudendo nella terza catenella con una maglia bassissima vado nell'archetto e lavoro un ventaglietto quindi so, faccio 3 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle rientro lavoro 2 maglie alte quindi ho fatto 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte qui abbiamo lavorato una maglia alta qui quindi lavoro in questa maglia alta 3 maglie alte 1 rientro 2 rientro 3 archetto seguente lavoro un ventaglietto 2 catenelle rientro 2 maglie alte e adesso si ricomincia con i petali con i quattro petali quindi lavoro 1 2 3 4 catenelle e lavoro il primo petalo quindi faccio 3 maglie alte doppie vado qui nelle 5 catenelle, lavoro il secondo petalo, quindi 1, seconda maglia alta doppia, terza maglia alta doppia, vado nel secondo, nell'archetto seguente delle 5 catenelle, faccio 1, 2, 3 e chiudo. 1 2 3 4 catenelle lavoro il quarto pedalo una catenella e qui lavoro il mio ventaglietto lavoro le due maglie alte 1 2 2 catenelle 2 maglie alte Qui abbiamo la maglia alta e nella maglia alta lavoro 3 maglie alte 1 2 3 vado nell'archetto seguente e lavoro il mio bentaglietto Così. ok ci rivediamo alla fine del giro ecco così si presenta il lavoro ora noi qui stiamo lavorando due ventaglietti qui adesso vi faccio vedere stiamo lavorando stiamo lavorando le tre maglie alte nella maglia alta quindi poi adesso facciamo uh, le tre maglie alte nel prossimo giro, lavoriamo poi un ventaglietto quindi poi lavoriamo tre ventaglietti, ok. E con questi tre ventaglietti, poi andiamo avanti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, ok. Comunque andiamo avanti eh, con questo giro, ci ritroviamo alla fine del giro arrivata alla fine, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima vado nell'archetto delle due catenelle e lavoro il mio ventaglietto quindi inizio con 3 catenelle poi lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte qui dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte nella maglia centrale lavoro 2 maglie alte quindi 1 rientro 2 catenelle rientro ancora due maglie alte archetto seguente lavoro il ventaglietto quindi due maglie alte due catenelle e due maglie alte così quindi qui nella maglia centrale dove abbiamo lavorato le tre maglie alte qui nella maglia centrale ho lavorato 3 eh, scusate 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi abbiamo fatto un altro ventaglietto adesso faccio 2 catenelle e vado a completare il mio fiore lavoro eh, le 3 maglie alte chiuse insieme 5 catenelle 3 maglie alte chiuse insieme e poi qui continuo lavoro il mio ventaglietto nella maglia centrale delle tre maglie alte lavoro un altro ventaglietto ventaglietto nell'archetto seguente e così via e poi andiamo avanti con questa lavorazione quindi lavoriamo sempre i tre ventaglietti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. dopodiché ci ritroviamo e poi andiamo a chiudere per formare lo spazio per le maniche quindi eh, ci ritroviamo tra poco a ah, scusate io per la mia maglia ho lavorato partendo da qui dal dalla spalla fino fino al sottomanica io ho lavorato per 24 centimetri 23 centimetri e mezzo 24 comunque 24 centimetri ok quindi voi man mano che andate avanti lo provate quando lo provate e vedete che il davanti e il dietro si toccano allora siete pronte per chiudere ok a dopo rieccomi allora io ho, ho finito il mio giro dove lavoro i miei ventaglietti ora io non sono arrivata all'altezza degli scalchi però adesso vi faccio vedere come chiudere le maniche allora io qui ho già messo i miei marcapunti dato che questa è una taglia piccola io chiudo solo due motivi quindi faccio un motivo con i ventaglietti un motivo con i fiori un motivo con i ventaglietti un motivo con i fiori quindi fiori e ventaglietti questo è un motivo fiori e ventaglietti questo è il secondo motivo nella mia maglia che è una 46 una 46 abbondante io ho chiuso tre motivi per le maniche quindi questa dato che è una taglia molto piccola chiudo solo due motivi e chiudo così quindi dicevo questo è un motivo e questo è un altro motivo e faccio in questa maniera e faccio combaciare il fiore sui tre ventaglietti così qui abbiamo i tre ventaglietti da questa parte ho il fiore così poi quando vado a chiudere il fiore poi mi va proprio così sul braccio e la stessa cosa ho fatto dall'altra parte qui quindi qui ho la striscia con i fiori e sopra i fiori metto i ventaglietti qui ho i fiori e qui ho i ventaglietti ok ecco. adesso inizio la lavorazione allora 1 2 3 4 5 chiudo nella terza catenella quindi qui devo lavorare i miei tre ventaglietti poi inizio i miei quattro petali ci troviamo qui al mio marca eccomi allora sono qui al mio primo marca quindi devo chiudere devo unire questa parte per formare la manica allora qui io dovrei lavorare un ventaglietto invece lavoro due maglie alte 2, non faccio 2 catenelle di separazione. Ma ne faccio 3 un pochino. Eh, scusate, non faccio 2 catenelle di separazione. Ma ne faccio una. Scusatemi. Allora, una catenella. Vado qui dove mi trovo il marcapunti. Qui e lavoro 2 maglie alte. Così vado nel ventaglietto seguente. Il lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Vado nel, nel ventaglietto seguente, lavoro ancora un ventaglietto. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E da qui inizio a fare. I quattro petali continuo vado avanti con la lavorazione fino ad arrivare qui dove mi trovo il prossimo marca punti eccomi sono arrivata al mio marca punti quindi adesso vado a chiudere l'altra manica allora vado nel primo qui nel ventaglietto e lavoro due maglie alte 1 2 faccio una catenella prendo l'altra metà vado nell'archetto delle due catenelle e lavoro due maglie alte così archetto seguente ventaglietto archetto seguente ventaglietto Quindi questa è la manica e quindi adesso dobbiamo continuare a lavorare normalmente fino alla fine del giro e andiamo a chiudere e poi si continua a lavorare sempre a giro ok quindi qui arrivo qui dove abbiamo la chiusura e poi vi faccio vedere qui come lavoriamo dove abbiamo chiuso Ok, eccomi, allora io um, ho chiuso, ho finito il mio giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso ho iniziato di nuovo il giro. Quindi devo finire il mio fiore. Faccio 2 catenelle e lavoro gli ultimi due petali. E chiudo 1 2 3 4 5 rientro e lavoro le tre maglie alte doppie chiuse insieme 2 3 2 catenelle ecco adesso qui e dove abbiamo chiuso quindi in questo ventaglietto abbiamo lavorato 2 maglie alte una catenella e due maglie alte nel ventaglietto dove abbiamo chiuso la manica quindi vado qui dove abbiamo lavorato la catenella e lavoro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle quindi rientro e faccio ancora 2 maglie alte poi vado avanti a lavorare gli altri due ventaglietti 2 catenelle 2 maglie alte ventaglietto scusate nell'ultima qui nell'ultimo archetto del ventaglietto qua così e continuo continua la lavorazione quindi andiamo avanti la, facciamo la stessa lavorazione qui quindi qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione lavoriamo un ventaglietto e continuiamo la lavorazione fino alla lunghezza desiderata quindi adesso lavorate sempre a giro decidete voi se volete fare una maglia o, o anche un vestito questa vi faccio vedere ecco questa è la larghezza della manica che poi è 12 centimetri l'apertura ok ora finisco questo giro e vi faccio vedere come iniziare la manica per chi vuole fare le maniche e poi la lavorazione è molto semplice perché dobbiamo riprendere di nuovo qui iniziamo con tre ventaglietti e poi iniziamo oh, con il fiore tre ventaglietti e poi iniziamo con il fiore con i quattro petali comunque io finisco il giro poi vi faccio vedere come iniziare la manica allora vi spiego come fare la manica allora, qui è dove abbiamo unito. Ora, qui abbiamo tre ventaglietti e da questa parte mi trovo un ventaglietto, quindi io devo eliminare un ventaglietto, altrimenti poi mi ritrovo con quattro ventaglietti. Allora, faccio così. Questo è 1, 2 e 3. Quindi qui ho un ventaglietto e un ventaglietto qui dall'altra parte. Quindi prendo, inserisco l'uncinetto così nei due ventaglietti sia quello da questa parte e dall'altra parte prendo il filo e inizio 1 2 3 catenelle divido le due parti e lavoro nell'archetto che mi trovo qui davanti però prendo il filo corto e lo inserisco lo lavoro qui dove mi trovo l'archetto quindi prendo il filo e vado sotto il filo rosso uh, scusate corto così lo prendo così due catenelle rientro e lavoro le due maglie alte ecco così vado avanti e lavoro i ventaglietti quindi mi restano ancora due ventaglietti da lavorare 2 catenelle 2 maglie alte da qui inizio a lavorare i quattro petali 1 2 3 4 e lavoro il primo 1 2 3 quindi ho lavorato il secondo e adesso lavoro il terzo 1 2 3 e chiudo 1 2 3 4 lavoro il quarto petalo vado avanti fino ad arrivare alla fine del giro quindi la lavorazione qui la sapete e vado avanti ci ritroviamo qui alla fine eccomi allora sono alla fine del giro ho lavorato i miei quattro petali quindi qui è dove abbiamo l'archetto oh, scusate il ventaglietto che abbiamo saltato e quindi vado a chiudere nella terza catenella iniziale quindi abbiamo iniziato qui e chiudo con una maglia bassissima così mi trovo ancora tre ventaglietti e continuo adesso la lavorazione a giro quindi continuo a lavorare i miei motivi fino alla lunghezza della mia manica quindi decidete quanto volete eh, lunga la vostra manica. Io sono andata avanti per circa 30-31 centimetri quindi io ho voluto una maglia una manica a tre quarti. Voi decidete se volete una manica corta, una manica lunga o a tre quarti oppure no, non fare la manica completamente. Scegliete voi cosa, come vi piace. E niente, questa è la lavorazione adesso no, non c'è bisogno vi faccio vedere ancora perché tanto dovete lavorare sempre a giro e così si forma la vostra manica e questo è quello che poi va sul braccio ok la mia manica vi faccio vedere vi faccio vedere che man mano che sono andata avanti prima di arrivare all'altezza sotto al gomito ecco qui vi faccio vedere io ho saltato un ventaglietto qui quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi nove giri prima di finire la mia manica, io ho saltato un ventaglietto. Quindi ho lavorato i miei ventaglietti e in quello centrale, ho lavorato solo due maglie alte. Nel giro, nel prossimo giro, ho lavorato i miei ventaglietti, però ho saltato qui dove ho lavorato le due maglie alte. Quindi poi ho lavorato solo due, eh, due gruppi di ventaglietti per stringere un pochino perché risultava larga, a me non piaceva e quindi ho eliminato un ventaglietto, ok? Quindi se volete fare la stessa cosa oppure andate avanti con la larghezza della vostra manica, cioè con i, i tre gruppetti di ventagli. Poi invece se lo volete stringere eliminate quello centrale, il ventaglietto centrale, lo eliminate, va bene? Bene. Io spero, insomma, che sono stata chiara, che ho, insomma, ho spiegato bene questa maglia, anche se non è molto difficile, però uh, tante volte eh, non mi rendo conto che magari mi seguono anche le principianti, eh, insomma persone che hanno appena iniziato a lavorare ecco all'uncinetto. Comunque per qualsiasi problema, dubbio, contattatemi su Messenger e vi aiuterò volentieri ok bene io con questo vi saluto vi ringrazio se ho dimenticato qualcosa eh, scrivetemi e vi risponderò va bene un bacione a tutti e al prossimo tutorial ciao